Tra le tante realtà che abbiamo sottolineato e che danno spessore tecnico a Geofluide c'è anche Anisig che è l'associazione nazionale imprese specializzate in indagini geognostiche con noi c'è Costantino Luci, consigliere di Anisig Costantino, allora entriamo un po' come ho detto anche gli altri tuoi colleghi nel perimetro che delinea la vostra associazione in modo specifico di cosa vi occupate? Allora, la nostra associazione innanzitutto c'è da dire che rappresenta imprese distribuite in tutto il territorio nazionale, quindi andiamo dalla Sicilia fino al Piemonte, Veneto, eccetera. quindi siamo distribuite in tutto il territorio nazionale, non siamo molte ma siamo ben distribuite sul territorio nazionale. Noi ci occupiamo soprattutto di indagini geognostiche, quindi perforazioni del sottosuolo a scopo geotecnico, cioè, questo significa che noi andiamo a indagare il sottosuolo e da lì riusciamo a ricostruire il sottosuolo e dare poi questo supporto importante alla progettazione che significa dare la, caratterizzare il sottosuolo eh, in maniera proprio eh, tale che si possa poi eh, costruire un'opera qualsiasi che può andare dalla casa alla strada, alla ferrovia eccetera. Quindi è un supporto importante, sicuramente è una che dovrebbe entrare tra le attività super specialistiche, però nostro malgrado noi rientriamo nelle SOA non fra le super specialistiche, ma con la nostra OS20B è una categoria diciamo specialistica ma non super specialistica. Noi riteniamo che questo fatto è penalizzante per noi, penalizzante in quanto eh, si arriva molto facilmente ad ottenere la SOA, quindi noi cosa cerchiamo in qualche modo di rappresentare, rappresentare le imprese che sono strutturate, che hanno i macchinari e le attrezzature necessarie per svolgere questa attività, che hanno il personale, il personale specializzato, cioè il nostro personale viene sottoposto a, co a corsi periodici che riguardano non soltanto la sicurezza, ma anche l'attività in sé per sé, certo. cioè noi abbiamo i patentini, quindi c'è il patentino del sondatore, quindi ogni, ogni nostra impresa ha i suoi sondatori con i suoi patentini la sua prevede i patentini però non c'è una vigilanza nel tempo perché se una sua dura cinque anni io mi posso, come dire nel giro di pochi mesi eh, strutturare certo. e poi defilarmi ecco noi vorremmo praticamente che le imprese che operano in questo settore siano tutte imprese che nel tempo rimangano sempre strutturate sempre specializzate sempre aggiornate e quindi è uno sforzo continuo che cerchiamo certo. di fare. Costantino, siamo... scusa, ti interrompo un attimo, sì. ma proprio in uh, tutte queste attività che vi con caratterizzano, concretizzano sì. e soprattutto questa ricerca continua di sì. maggiore tecnologia e formazione, ecco. in un contesto come Geofluid, la vostra associazione eh beh, che cosa Noi qui cosa siamo, siamo i fruitori, cioè sì. noi veniamo qui per acquistare, per vedere l'innovazione come, come avanza. Cioè, noi veniamo sempre qui, proprio perché per noi, un ulteriore momento <ride> di crescita, cioè noi di è un ulteriore momento di crescita, è un ulteriore momento anche di dare vitalità al mercato, perché noi qui ci veniamo, guardiamo le nuove attrezzature, ci invogliamo perché amiamo il nostro lavoro e magari un macchinario vecchio, obsoleto, lo andiamo a cambiare con uno nuovo, quindi diamo anche impulso al mercato, cioè, quindi sostenere diciamo, Geofluid per noi è fondamentale. È, diciamo, è il nostro principale riferimento per quanto riguarda eh, come dire, le attrezzature, e, ma non solo le attrezzature da un punto di vista della perforazione, ma anche della geofisica, della geotecnica, del monitoraggio. Quindi, noi spesso siamo geologi, quindi ci certo. interessiamo a 360 gradi per quanto riguarda queste attività. Va bene. Grazie a Costantino Lucci sì, che ci ha fatto sì, conoscere. Abbiamo un piccolo tema che noi sì. eh, ci teniamo quindi a, a ad evidenziare, che noi abbiamo, spesso ci confrontiamo con le, le strutture appaltanti, quindi spesso sono certo. strutture pubbliche importanti e noi che riteniamo con gli sforzi che facciamo di appartenere al settore lavori e non servizi, lavori perché? perché abbiamo operai assunti, operai specializzati, operai che devono essere sottoposti a visite mediche, periodiche, controlli per quanto riguarda la sicurezza, spesso veniamo, come dire, troviamo gare eh, che non ci consigliano lavori ma ci consigliano servizi, quindi diciamo anche uno non strutturato come noi, magari come posso dire, una società di ingegneria può accedere a queste gare, noi riteniamo che invece no, queste gare dovrebbero essere riservate a società specialistiche come le nostre che dovrebbero essere controllate e quindi, un'altra nostra battaglia, per esempio, è quella dell'autorizzazione ministeriale che noi avevamo ottenuto, e poi c'è diciamo, stato un po' come dire, un, una specie di marcia indietro da parte del ministero per un ricorso dei geologi, che poi siamo anche noi geologi. Certo. E questo cosa dava questa autorizzazione ministeriale? Era importante perché andava veramente a eh, come dire a vigilare sull'attività delle imprese e quindi è una vigilanza costante. Una garanzia di qualità. Era una garanzia certo. di qualità e noi rappresentiamo questo, dare qualità e dare garanzia al nostro lavoro. Bene, grazie allora a Costantino Luci che ci ha fatto conoscere l'attività specifica sì. e di poi siamo i maggiori fruitori. Di, di Geofluid, mercato. certo, che è l'Associazione Nazionale Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche. Grazie Costantino e buon lavoro. Grazie.